5, oggi anche plugin hybrid e mind hybrid. Guidano da 350 euro al mese con il nuovo leasing. Basta. Allora, siamo reduci da dal convegno di Catania, che è stata un'esperienza un molto molto ricca, molto ricca culturalmente e politicamente, anche se di tutto questo. I media ovviamente non vi hanno parlato, a parte alcuni fiocchetti intorno a una questione che sostanzialmente in un partito in cui convivono tante opinioni, ma poi si fa sintesi, la sintesi la fa il segretario e la sintesi è già stata fatta, insomma vabbè, però va bene così. Sappiamo che i media, esattamente come la Germania, sono veramente nostri amici e quindi, e, quindi, e quindi non ci stupiamo di nulla, esattamente come la Germania per gli stessi motivi naturalmente. Ora, <coughs> uh, vi devo dire la verità, io prima, che, eh, prima di partire temevo che, eh, che, questa, che questa iniziativa dal mio punto di vista è stata molto feconda, io ho imparato tantissime cose dal confronto con i colleghi e dal confronto con chi è intervenuto al convegno e dal confronto con i nostri militanti, con i nostri candidati e con i cittadini sul territorio perché ne ho approfittato per attraversare tutta la Sicilia. Io avevo un grande timore che questa iniziativa potesse essere strumentalizzata, si prestasse a incidenti comunicativi o non, ma invece non è stato così, non è stato così per, per la grande intelligenza degli organizzatori, in particolare mi fa sempre piacere ringraziare anche qui il senatore Candiani, fra i tanti insomma, lui in quanto capofila, ma tutti hanno dato, e anche per la grande professionalità ovviamente delle forze dell'ordine che, che, che naturalmente ringraziamo, ma non ci sono stati attriti rilevanti. L'unico incidente che c'è stato è stata una lastra di marmo che si è staccata colpendo la collega senatrice, avvocato Giulia Buongiorno, del resto due giorni prima si era staccata dall'intelaiatura una finestra se non ero a Siracusa colpendo una studentessa in classe e quindi questo diciamo così come ho commentato altrove dovrebbe, eh, sono segnali che dovrebbero aiutarci a darci delle priorità sensibili eh, se, nel senso di se, eh, sensate, perdonatemi, eh, perdonate l'anglismo eh, delle, delle, delle priorità eh, Sensate. Eh, può anche darsi che eh, una finestra eh, possa essere sostituita con un oggetto digital o green, ma secondo me no, la finestra è un, un oggetto tradizionale e quindi già da qui capite che le priorità che l'Europa ci impone sono delle priorità che non sono adatte a un paese come il nostro dove grazie ai loro consigli siamo rimasti molto indietro con gli investimenti tradizionali. Il green è bello il digital di più, grazie al digital sono diventato senatore, figuratevi se non sono grato al digital, però riconosco che i nostri cittadini in questo momento hanno bisogno di altre priorità, hanno bisogno del fatto che il tradizionale intonaco non si stacchi dai soffitti a scuola e non cada sulla testa dei loro figlioli fatti con metodi tradizionali perché con metodi digital figli non se ne fanno si può fare altro che non nomino ma figli no eh, hanno bisogno di un territorio che sia ovviamente green perché per carità chi vorrebbe inquinare se ce lo dicono quelli che hanno eh, impestato tutto il nord Europa con il loro carbone, che hanno inquinato le loro falde, che, eh, e parlo della Germania, che hanno inquinato le loro falde con i detriti e le scorie delle loro centrali nucleari e parlo della Francia, voglio dire, noi ovviamente gli crediamo, però eh, noi abbiamo altra priorità, la nostra priorità è che il territorio sia sicuro e che in particolare quindi un ponte dichiarato sicuro non crolli quando c'è una piena, tanto per dirne una, quindi insomma vabbè. Ma non era tanto di questo che volevo parlarvi. C'è stata un'osservazione fatta da un, da un mio collega in un nostro dibattito privato, perché c'è stato il dibattito pubblico e c'è stato quello privato, che mi ha molto colpito. E l'osservazione è questa: io ve la sottopongo perché mi ha posto un problema che non so risolvere da solo, e io quando non so risolvere i problemi da solo, chiedo aiuto agli altri a differenza di tanti simpatici amici di Twitter che hanno un intero arsenale di verità in tasca fra l'altro non tutte coerenti fra loro il problema è questo, mi è tornato in mente questa mattina perché alzandomi appunto in famiglia commentavamo il fatto che una lettrice di queste che chiamano a tipo a radio solo lui o a quell'altra roba lì solo il Pude parla, sta roba qui, queste trasmissioni di, di propaganda de, del canale pubblico peraltro, di propaganda pagata da noi, una, una lettrice ascoltatrice ehm, eh, ragionava sul fatto dunque com'era il discorso tipo che siccome se crolla il ponte uno si fa male allora i soldi del mess sanitario potrebbero essere utilizzati per rifare i ponti o con simile volo pindarico allora, <coughs> per carità di Dio va bene tutto ma il dato che colpiva me e, eh, e chi parlava con me era questo la gente ha veramente, cre crede veramente che Babbo Natale esista più esattamente la gente ha ascoltato Pinocchio e dalla sua fisionomica e dal suo accento non ha capito che stava cacciando balle. Chiunque legga perfino la stampa italiana, signori, perfino la stampa italiana, che è diciamo la vanna marchi dell'informazione mondiale, no? Chiunque legga perfino la stampa italiana sa che in questo momento ci sono diversi problemi eh, in merito al... Mm, al recovery fund. I problemi sono di due tipi, quello che abbiamo sempre detto, cioè che quei soldi ancora non ci sono, devono eventualmente essere raccolti dal mercato, e un problema in più, cioè che non ci si sta mettendo d'accordo su come e quando raccoglierli e non ci si sta mettendo d'accordo fra l'altro con una scusa sordida che è il famoso tema dello Stato di diritto. Non entro in questo, ma fa un pochino sorridere che la eh, diciamo così, serena ed equanime Europa si preoccupi dello Stato di diritto, di diritto in, in Ungheria e quindi del rispetto dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali in Ungheria, che è un posto dove il Presidente, ha preso i poteri che lo stato di emergenza regolato dalla Costituzione gli conferisce e li ha restituiti al Parlamento a scadenza in modo del tutto regolare e non si preoccupi di quello che succede qui dove si continua ad alimentare la narrazione di un'emergenza eh, eh, insormontabile per mantenere uno stato di, di, di, di, di, di, di emergenza, che non che, che una legislazione di emergenza che Ormai tanti giuristi hanno anche detto che non trova riscontro nei fatti e dove il leader dell'opposizione va a un processo che sostanzialmente gli stessi magistrati che devono gestirlo eh, con qualche imbarazzo sostanzialmente eh, eh, faticano a non considerare come un processo politico perché tale è e infatti abbiamo visto che molto correttamente lo sviluppo della cioè la, la magistratura che cosa ha fatto ha chiamato a testimoniare una serie di esponenti politici perché occorre appunto esaminare la dimensione politica della decisione che è stata presa presa, per esempio oggi si agisce in modo diverso o in modo uguale a quello in cui si agiva, a cui ha agito l'allora il, il, ministro Salvini. Vabbè, Insomma qui il punto è che tutti danno per scontato che questa pioggia di miliardi arrivi nonostante perfino la stampa italiana metta in evidenza che i soldi ancora non ci sono, che ci si deve ancora mettere d'accordo su come raccoglierli e dia anche i numeri. Per il famoso sure, uno degli strumenti che già esistono con cui noi abbiamo già chiesto di indebitarci, partirà adesso la prima emissione da 20 miliardi, cioè la commissione collocherà 20 miliardi che sono diciamo, due aste dei BTP come ammontare 20 miliardi da spartire fra 27 paesi e voi magari vi aspettate che i soldi della vostra cassa integrazione arrivino da questo cioè questi ancora, cioè arriveranno quindi, conseguentemente, arriveranno col contagocce. Ecco, ci sono tutti questi problemi, no? Anche i soldi del recovery fund dovranno prima essere raccolti sul mercato in, eh, col contagocce, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che sappiamo. Qui le sappiamo, eppure la gente è convinta che esista la pioggia di miliardi. La gente ha visto la foto, eh, il fotomontaggio ovviamente, eh, in prima pagina di un noto quotidiano, con il presidente Conte che aveva sotto braccio un assegno da 209 miliardi come il signor Bonaventura e ha creduto al fotomontaggio. Questo apre, diciamo così, una serie di eh, considerazioni. Se io fossi un guitto, però, diciamo così magari lo sono involontariamente, ma non credo di esserlo, la prima considerazione che farei è aboliamo il suffragio universale perché la gente crede alle balle. No, non funziona così. Tutti hanno diritto di votare, compreso chi crede alle balle. Tanto poi, alla fine, il bello della democrazia è che alla fine i conti si fanno, una responsabilità politica esiste, a me preoccupa semmai il tema dell'attribuzione corretta delle responsabilità politiche, che non si può fare se non c'è un dibattito. Quindi, diciamo così, il fatto che la gente creda alle balle non pone, secondo me, un problema di tenuta della democrazia. Lo pone un pochino di più il fatto che alcuni raccontino balle, però anche questo rientra nell'ambito della libertà di opinione. Se la libertà di opinione diventa libertà di cacciare balle, amen, eh, convivremo anche con questo. C'è però il punto di come gestire un sistema in cui eh, pochi, o molti, insomma pochini, un certo numero di persone caccia balle contro ogni evidenza e contro quello che le stesse persone che cacciano balle in televisione poi scrivono nei loro giornali, e molti ci credono. E questo è, diciamo così, per un politico un po' complicato gestire questa situazione. E l'osservazione che mi faceva questo collega, per il quale ho una grandissima stima, perché mi ha insegnato tantissime cose utili... Ehm, Riguardanti l'esercizio dell'attività politica, insomma, a partire da così, dove sono collocati i bagni in Senato per arrivare a cose relativamente più alte, L'osservazione ehm, che faceva questo collega è: forse dovremmo porci il problema di eh, come dire, assecondare anziché contrastare questa narrazione falsa perché è evidentemente impossibile contrastarla dal momento che tutti sono convinti che la pioggia di miliardi arriverà e se tu dici che non arriverà fai la figura del bastian contrario e dato che ormai, diciamo così essere di sinistra, essere ben pensante significa essere deamicisiano cioè la, la, la, la, la... come dire lo spessore intellettuale viene, viene confuso con, con, con i buoni sentimenti delle signorine di buona famiglia eh, gozzaniane eh, ma anche con i buoni sentimenti dei personaggi del libro cuore no d'altra parte l'intera gestione per esempio del fenomeno migratorio è tutta alla luce dei buoni sentimenti e per niente alla luce della razionalità quindi non è che vi sto dicendo nulla di nuovo eh, Catalogare se stessi nel gruppo dei cattivi eh, franti, tu non credi all'Europa, che non si sa che cosa sia, eh, può essere una eh, posizione dialetticamente eh, svantaggiosa. E quindi forse noi dovremmo dire che i miliardi esistono, ma noi li useremmo meglio degli altri. Sì, Dopo, qui diciamo si apre si apre una serie di dibattiti, alcuni molto familiari agli economisti, per esempio la differenza fra breve e lungo periodo, perché banalmente nel lungo periodo questi miliardi non arriveranno e allora se anche te ti schieri con quelli che hanno detto che arrivano, e eh, poi come dire, il dazio lo paghi idealmente anche tu. Eh, e e questo è un problema. Nel breve periodo, eh nel breve periodo, sì, certo, è chiaro che eh, vai in televisione, fai la tua cosa patriottica, magari addirittura dici che cosa vorresti fare, quindi dai a questi scappati di casa delle belle idee che poi loro fanno proprie e ti ripropongono nel decreto n dopo averte le bocciate nel decreto n-1 così loro fanno bella figura il paese comunque avanti non va perché loro prendono un'idea due di quelle che tu hai non vedono diciamo vedono l'albero vedono la foglia ma non vedono mai l'albero non sono in grado di avere una, una, una proposta organica quindi il paese non lo aiuti aiuti solo loro anche questo diciamo, è un tema su cui riflettere e poi fondamentalmente io, scusate, eh, non vorrei ridurre tutto a un tifo da stadio, sapete benissimo che eh, sono son diventato senatore facendo... ecco qua, apprezzate, apprezzate questo biliardo che è l'asfalto romano grazie alla nostra, alla nostra apprezzata sindacessa, Allora, eh, mh, non sono suscettibile di, di, di essere così un, un fan del tifo da stadio metodologico, nel senso che tra l'altro appunto sono diventato senatore facendo dei ragionamenti di cui tutti mi dicevano che erano troppo complicati, troppo articolati, troppo astratti e quindi la gente non mi avrebbe capito. Poi invece la gente mi ha capito e sono arrivato a stendere per due anni di seguito il Sole 24 Ore alla festa della rete e quindi diciamo anche il successo di pubblico era abbastanza, abbastanza evidente. Si vede che la gente eh, come dire, non è così scema eh, come, eh, come certe volte essa stessa ci fa credere quando accetta le balle del, del, della pioggia di miliardi, no? si vede che qualcuno, esiste diciamo così, una, una, una, una minoranza cospicua di persone che desiderano essere informate eh, correttamente, e allora noi, aspettate che questo momento delicato il momento del parcheggio come sentite dalla sottolineatura del, del radar ecco qua noi a queste persone eh, non vogliamo non, non vogliamo non vogliamo rispondere eh, secondo me sì secondo me invece è, è opportuno ma insomma nel breve Supponiamo che eh, prevalga il modello eh, tifo da stadio, di cui appunto non sono suscettibile di essere un, pro un promotore, sapete che diciamo lo sport preferisco farlo che guardarlo, eccetera, eccetera, sono abbastanza agnostico in campo calcistico, mi dispiace, questo mi, mi, mi precluderà a qualsiasi serio percorso politico in Italia, me ne rendo conto però è così. <coughs> Comunque, evidentemente, tornando al discorso che la sintesi la fa il segretario, se dovessi scegliere una squadra, come sapete, sarei costretto a scegliere il Milan. Ma comunque, battute a parte. Eh... Ma se noi siamo di destra, siamo costretti a ripetere le stesse scemenze che dicono quelli di sinistra, o può essere opportuno che magari diciamo anche delle scemenze, ma diverse, se tutta la sinistra dice che piovono miliardi e io vedo il sole, posso dire da destra che c'è il sole? Cioè, alla fine, secondo me, il punto è questo. Poi, i conti si fanno alla fine, come si dice nel mio meraviglioso eh, collegio, che è l'Abruzzo, all'ultimo si contano le pecore. E, e devi fare una ben lunga strada dalla Puglia, fino, fino, lungo il tratturo, fino, fino al Gran Sasso, e quando arrivi le conti e vedi quante ne sono rimaste. Eh, insomma insomma, è tutto molto, molto... quindi però resta il fatto che se io vi ho parlato di questa osservazione e se ve l'ho anche in parte confutata, non è perché non la ritenessi fondata, ma è perché la ritengo fondata e perché la ritengo problematica. Cioè è oggettivamente un problema, posso guardare in macchina perché mi sono parcheggiato, quindi adesso vedete che vi guardo negli occhi, prima non guardavo negli occhi non perché non vi voglia bene, ma semplicemente perché c'erano altre cose da guardare. Ehm... È oggettivamente un problema eh, il fatto di vivere in questo meraviglioso Truman Show ecco, um, e certe volte forse in un certa misura dovremmo anche porci il problema se assecondare o meno la deriva del Truman Show. Io in realtà questo problema non me l'ero posto rispetto alla pioggia dei miliardi perché diciamo così, per il mio percorso professionale quella è una cosa talmente evidente che non c'è che da economista diciamo così, dovrei fare un grossissimo sforzo per, per dire che c'è. Il problema è il loro porso rispetto a un, altro, a un altro aspetto, che era l'aspetto dei costi della politica. Voi sapete benissimo che ho sempre detto che i costi della politica sono i costi delle decisioni sbagliate, non sono gli stipendi dei parlamentari, peraltro tagliati tre volte dal 2008 ad oggi, o il numero dei parlamentari. Insomma, queste cose le ho sempre dette. Però a un certo punto mi sono anche posto il seguente eh, problema, dopo la vittoria, diciamo, al 75, quello che è. Al 170% del sì, ma visto che la gente crede, questo bene, benissimo. Allora mandiamo in autofagia il sistema, cioè, se il problema è quanto guadagno io, cominciamo anche a spiegare quanto guadagnano altri. Banalmente, se voi andate su qualsiasi sito istituzionale vedrete che lo stipendio del parlamentare è commisurato alla frazione, è una frazione, una frazione di uno stipendio di altri dipendenti pubblici, andate a vedere e documentatevi che sono molti più dei parlamentari, quindi voglio dire se il tema sbagliato è che siamo in crisi perché il debito pubblico è aumentato, perché lo Stato è scialacuone e paga delle persone che non fanno niente... Poniamoci anche il problema di, eh, diciamo, quanto vengono pagate persone che ogni tanto fanno anche danni. Perché, insomma, forse può essere un tema questo. Questo significherebbe quindi assecondare la demagogia. Io tendenzialmente sono contrario. Io sostengo che noi come conservatori dovremmo, fra le varie cose che conserviamo, fra i vari valori che vogliamo conservare, la famiglia, la cultura, anche la dignità delle istituzioni, noi la difendiamo. Quello che però bisogna far capire è che eh, il giochino di eh, gettare degrado nelle istituzioni, per esempio parlando di quanto guadagnano le persone, è un giochino che può prendere la mano, perché se si pone questo tema nel dibattito poi la gente lo approfondisce e magari si va a finire dove chi è organico a chi ha posto questo tema nel dibattito magari non vuole arrivare. No? Mm, credo di riuscire a pesare le parole che dico e credo di riuscire a pensare prima di dire certe parole quindi poi sbobinate con cura e cogliete le sfumature eh, vale per questo tema e vale per tanti altri temi eh, tutto sommato quindi anche se riconosco la fondatezza delle osservazioni del, del, del mio collega che, che, che, che è una persona fra l'altro adorabile come lo sono i miei colleghi, nonostante, nonostante godano di pessima stampa e siano rappresentati come un mucchio di selvaggi. Ehm, osservazione che, ripeto, si riassume nel fatto perché dobbiamo metterci sotto vento dialetticamente dicendo la verità in un mondo in cui ormai prevale la menzogna. Io penso che invece ancora per un po' cercherò romanticamente di difendere la verità. La prossima volta credo che dovrò farlo in aula eh, giovedì prossimo perché si parlerà appunto del, del, del, delle linee guida eh, sul fondo di eh, ripresa e resilienza se esisterà ancora giovedì prossimo eh, ci sarà da parlarne e se non esisterà più ci sarà comunque da, da divertirsi divertirsi amaramente va da sé eh, mi dispiace se, se sorrido, capisco che le persone accigliate eh, e seriose sembrano molto più professionali Sorrido perché guardo le cose eh, dall'alto, le persone accigliate e seriose sono quelle che hanno messo l'Italia in una tonnara dalla quale sarà strappata volenti o nolenti, nessuno può farci nulla, né io né voi né loro, dalla violenza dei fatti e dalla dalla inoppugnabile cogenza delle oggettive dinamiche economiche. Quindi, come dire, lasciamo a loro la seriosità, lasciamo a loro gli atteggiamenti liturgici, lasciamo a loro eh, gli atteggiamenti, la, la, la, la, la compunzione dell'ipocrita e, e poi ora sono arrivato, vi avrei voluto parlare di un'altra cosa, cioè della crisi della rappresentanza, la disintermediazione è un problema che riguarda non solo il rapporto fra cittadini e istituzioni ma per esempio anche il rapporto fra categorie e rappresentanza di categoria. È un tema piuttosto importante, è un tema molto importante per noi politici perché oggettivamente se vogliamo capire come aiutare le categorie produttive non abbiamo altra possibilità che quella di citofonare a ogni singolo esponente in quanto non conosco se non pochissime categorie produttive che abbiano dei rappresentanti da cui si sentono rappresentati. Eh, ma questo è un discorso molto lungo, è in parte legato al discorso del vivere in un mondo dove prevale la menzogna eh, e però lo faremo un'altra volta. Grazie per la vostra cortese attenzione e a risentirci su questo canale.